Gli è de soddisfriendini, terentinos dialect verbo, da potere a rivedere. Potere. Gli è tu po, e si può, nucutimu, u putit, e si possono. Pregare. Gli prego tu preghi, e prega, nu pregamu, u e pregano. Prendere. Ye ti tu atiappi e sa ti appa. No atiappano, u atiappad e sa Pungere. Ye vingi, tu vingi e si vingi. No vingi, o vingi, e si vingi. Raccogliere. Ye raccogli, tu raccogli, e si raccogli. No raccogliamo, o raccogliamo, e si raccogliamo raccontare Io racconto tu racconti si racconta noi raccontamo u raccontate si raccontano raffreddarsi ie mo raffreddo tu ti raffreddi is si raffredda noi ci raffreddamo u raffuddate is si raffreddono rallegrarsi ie mo regrie Tutte regri e si Noi Non ci rigriamo. U u essi e Reputare. Gli reputo. Tu reputi e reputa. Noi reputiamo. U reputada e si Ridere. Gli rid, Tu ridi e ridono. rido. Non ridimo. U ridida e ridino. Rispondere. Iero sponna, tu rispondi e si risponde. Non rispondiamo, uro spunnida e si rispondi. Arrivederci. Iero vede, tu ruidi e si ruide. Non ruidimo, uro udida e si ruidina.